Grazie Presidente. Allora questo è un, un ordine del giorno eh, diciamo che è anche frutto di, di quello che ho visto eh, nel documento del bilancio, perché noi parliamo tanto, e abbiamo sempre parlato di decentamento amministrativo, di dare poteri ai municipi, però è giusto pure che noi diamo le giuste risorse ai municipi ed anche il, in concreto per la parte di loro competenza eh, dovremmo anche dargli le funzioni di indirizzo e controllo sui contratti di servizio delle, eh, delle aziende afferenti al gruppo Roma Capitale eh, come per esempio Ama che operano all'interno dei municipi allora uh, è frutto di questo bilancio perché eh, chiede di eh, destinare i fondi ai municipi sia per quanto concerne il titolo primo che per quanto concerne il titolo secondo in un modo equo non in un modo uguale, ma in un modo equo e quindi eh, chiedo con questo ordine del giorno che vengano riequilibrati i fondi detti ai municipi, in base anche a delle caratteristiche, è ovvio che se c'è un municipio che ha poco verde, un municipio che ha tantissimo verde, noi non possiamo dare la stessa quantità di fondi, è ovvio che non possiamo neanche procedere a continu e continuare a dare i fondi sulla base storica di quanto dato fino a quel momento. Allora sarebbe giusto ed equo considerare il numero dei cittadini, considerare eh, il reddito medio per determinati servizi, considerare i bisogni dei territori. Credo che sia fondamentale, perché guardate, vedere un, un emendamento di giunta che, ha, eh, che distribuisce un milione di nel titolo primo, ad ogni municipio e poi distribuisce al municipio di Ossia onestamente quasi 2 milioni, io non credo che sia una cosa eh, diciamo concepibile. Ci sono, sì, ecco. Ecco, la stessa equazione anche per quanto riguarda il titolo secondo, ci sono municipi che hanno pagine e pagine e pagine di interventi sul titolo secondo, per esempio sempre Ostia e poi abbiamo municipi che ne hanno molti pochi, o municipi che continuano da anni a chiedere di poter fare eh, delle determinate eh, cose e che invece e queste cose non vengono messe a bilancio mai, allora, ecco, io credo che ci vorrebbe un po' più di correttezza e un po' più di ascolto relativamente ai municipi E credo che dobbiamo incominciare a spostare loro i fondi e spostare loro anche eh, delle, eh, delle potenzialità che hanno Delle potenzialità come quello di controllare AMA, come quello di, di fare molte cose sul loro eh, territorio Come quello di occuparsi loro del verde e, e anche della manutenzione stradale Bisogna avere il coraggio di fare queste cose. Grazie Presidente.